Vuoi aiutarci a realizzare un ambulatorio? Sì, un ambulatorio in Burkina Faso, lì dove non ve ne sono, in tutta la zona in cui noi vogliamo operare, a Ouagadougou, non ci sono ambulatori oculistici e ci sono tantissime persone, migliaia e migliaia di persone, 500.000 bambini di età inferiore ai 5 anni in generale vivono questa realtà difficile della cecità delle malattie oftalmiche e con un ambulatorio è possibile prevenire, è possibile curare il tracome in modo particolare e tante altre malattie, lo puoi fare con la donazione personale o con il 5 per 1000 che non ti costa nulla e il MAC finanzia soprattutto queste attività di prevenzione e di cura delle malattie oftalmiche, oltre che di formazione per i bambini nell'ambito scolastico, culturale, perché sia promossa la loro vita, che siano... Ecco, tolti dalla strada, dall'accattonaggio e si è dato loro dignità. Il MAC promuove proprio tutti questi progetti di cooperazione internazionale proprio per ridare dignità alle persone, soprattutto agli scartati, alle pietre di scarto, come direbbe Don Tonino Bello della nostra società. Grazie per il tuo aiuto. Dona speranza, come abbiamo scritto su questo volantino. Dona speranza, aiutaci a realizzare un ambulatorio per cambiare la vita di tanti poveri. Grazie di quello che farai